Buongiorno, buongiorno a tutti, saluto subito Cristiano Gori, con cui dialogherò in questo tempo che ci dà la, la terza, la casa editrice La Terza, che ringrazio per questa occasione. Cristiano Gori è professore ordinario di politica sociale presso l'Università di Trento ed è stato l'ideatore dell'Alleanza contro la povertà eh, in Italia, di cui è stato coordinatore scientifico fino all'anno scorso, fino al 2019. Siamo qui per parlare con lui a partire da questo libro che la terza appena pubblicato, La povertà, l'Italia dalla social card al covid-19. Buongiorno Cristiano, ci diamo del tuo per una consuetudine. Certo, buongiorno a te e agli ascoltatori. Allora, il primo tema eh, che ti vorrei porre eh, su, questo, sul, su questa lotta alla povertà eh, è che mh, il tuo libro lo, lo racconta molto bene, eh, nonostante sia considerato uno dei, dei problemi del nostro tempo anche in Italia, in realtà eh, la questione povertà sul piano politico, eh, squisitamente politico cioè sugli strumenti che eh, mirano a ridurre la povertà qualcuno infelicemente disse abbiamo eliminato la povertà l'anno scorso diciamo a ridurre la povertà ecco in realtà questa, questa lotta che si muove su un piano legislativo di strumenti è piuttosto recente nel nostro paese c'è una storia che parte dagli anni ottanta di commissioni di, di studio presiedute da personaggi importanti della de, de, de nostra società civile e della politica della de, de de Repubblica, da Ermanno Corrieri a Pier Carniti, ma solo recentemente si è messo a tema la priorità come anche azione politica di combattere la povertà perché tu scrivi eh, che le culture politiche tradizionali da quella socialista a anche quella cattolica eh, avevano un'idea diversa la povertà si limita e si combatte ad esempio non nella sfera politica cultura cattolica o addirittura veniva negata come problema perché dentro una più generale questione sociale allora vorrei chiederti innanzitutto eh, di fare con, con noi questo excursus anche storico per poi arrivare a chiederti perché invece dopo il 2008 2009 anche in italia finalmente diventa eh, questione eh, realizzare degli strumenti che limitino e combattano la povertà beh come tu hai detto le, diciamo di, di proposte contro la povertà si inizia a parlare all'inizio degli anni Ottanta, quindi è un cammino molto lungo ci sono commissioni governative un, una via l'altra una serie e Però c'è un solo momento della politica prima di questa fase nella quale la povertà ottiene un po' di attenzione, che è il primo governo Prodi, dal 1996 al 2001, e segnatamente grazie all'opera del ministro Olivia Turco e di un gruppo di intellettuali intorno a lei. Lei era arrivata a far passare una sperimentazione di una politica contro la povertà, però eh, anche in quel momento la povertà era la priorità di una personalità politica, non del governo. E quindi anche questa stagione è passata senza lasciare diciamo, risultati duraturi, per quanto abbia aperto delle strade. E questi risultati duratori eh, li abbiamo solo a partire dal, 1916, eh, mille, dal 2017, quando viene introdotto il REI, reddito di inclusione dal centro-sinistra, e poi sostituito nel 2019 dal reddito di cittadinanza. Ora, bisogna dire che l'Italia è stata l'ultimo paese in Europa, insieme alla Grecia, a introdurre una misura nazionale contro la povertà. Spagna è stata introdotta negli anni 90, per dire un paese simile al nostro, in Francia negli anni 80. E secondo me dobbiamo anche ricordarci che molti dei problemi che viviamo oggi con su, di cittadinanza e sul RAI prima, sono legati semplicemente al fatto che abbiamo realizzato la cosa giusta al momento sbagliato. E allora c'è eh, un capitolo che si intitola... Eh sì, la... per questo è fondamentale, perché se tu introduci una misura contro la povertà, quando la povertà sta esplodendo, tu non sei per niente pronto, vuoi rispondere a tutti... È chiaro che è anche nel migliore dei mondi possibili è complicato. Sospetto che questa cosa, delle cose giuste nel momento sbagliato, valga anche per altri aspetti de delle politiche pubbliche italiane, però per capire le difficoltà di oggi questa è una chiave. Allora, Uno, uno si può chiedere, ma perché fino al 2017 no? Io eh, vedrei alcuni motivi. Ok, uno può dire dagli anni 80 fino alla grande crisi del 2007-2008 il tema della disuguaglianza della redistribuzione era marginale a livello internazionale. Questo è vero, però non mi basta perché negli altri paesi si era agito, quindi non era solo questo. Io vedo eh, tre motivi legati alla realtà italiana. Il primo che mi intristisce molto, ma è così, è che la povertà dalla fine della Seconda Guerra Mondiale fino al all'inizio della grande crisi 2007-2008, è stata, al di là della sua quantità, le persone colpite erano i soliti noti, erano famiglie numerose, meridionali, senza lavoro. Non era un fenomeno come è diventato dopo trasversale a tutta la società. Questo è un punto fondamentale. Era rivolta ai soliti noti e quindi anche fare una politica contro la povertà non voleva dire fare una politica nazionale voleva dire fare una politica territoriale, su un territorio che io eh, purtroppo evidentemente molte delle classi dirigenti pensavano che in qualche modo queste famiglie se la cavavano lo stesso. Quindi questo è un aspetto, la povertà dei soliti noti. Il secondo aspetto tu l'hai già accennato, sono le culture politiche. Non dimentichiamoci che, e qua, e qua metto insieme le due culture politiche diciamo, tradizionalmente più sensibili al welfare, che sono la cattolica e la sinistra, i cattolici, fino all'arrivo di Papa Francesco, 2013, a livello nazionale fanno politica solo sui temi eti cosiddetti eticamente sensibili. Nascita, morte e configurazione giuridica della famiglia. E questo è un input della conferenza episcopale. Cioè, e, a livello di e, e poi della, della povertà si occuperà la cosiddetta assistenza privata, di cui eh, la carita, se vuoi, è il, il baluardo, fuori dal perimetro pubblico. Cioè, sotto questo profilo Papa Francesco è stato dirompente, perché ha, come dire, ridisegnato l'agenda, ha detto, da adesso si fa le questioni etiche rimangono, ma da adesso i cattolici a livello nazionale fanno politica sulla giustizia sociale. E eh, l'altro aspetto è la, è la cultura di sinistra, che fino a poco tempo fa era una cultura che secondo la quale valeva l'equivalenza cittadinanza sociale uguale cittadinanza lavoristica. Quindi il, il, il perimetro del welfare era ridotto ai lavoratori, lavoratori di oggi, quindi gli interventi, eh, appunto le cassa integrazione, tutti gli interventi a tutela dei lavoratori, e lavoratori di ieri, i pensionati. E qui però, e così, vediamo anche eh, come mai si è passati, come mai il tema acquista a un certo punto interesse. Cambia la cultura politica cattolica. La sinistra e anche i sindacati sviluppano una riflessione per cui, eh, molto banalmente, questo approccio è sempre meno aderente alla realtà della società. Perché proteggendo chi ha un lavoro, tipicamente poi la sinistra proteggeva chi ha un cosiddetti insider, chi ha un lavoro un po' più stabile, proteggevi fette sempre più piccole della società. E quindi. Se tu vuoi dare voce alla società, devi allargare lo sguardo. Questo è dal punto di vista delle culture politiche. L'altro aspetto che, secondo me, è stato decisivo. Il terzo, la terza... ah, sì, scusami. La terza cosa è stata la mancanza delle lobby dei poveri. Ecco, qui... Ma perché questo? Perché questo, perché mh, io la dico così l'Italia è notoriamente un paese dove i decisori sono particolarmente sensibili ai gruppi di pressione, che siano di destra o di sinistra, cioè io dico sempre ai miei studenti che un presidente del Consiglio in, in Gran Bretagna ha la possibilità di vedere le sue decisioni attuate molto più facilmente di un presidente del Consiglio in Italia, questa è storia. E allora nel paese dei gruppi di pressione è bene che anche i poveri abbiano un gruppo di pressione. Che un... Sembra quasi un paradosso. E però, per definizione, i poveri stessi hanno difficoltà a organizzarsi perché non sono i pensionati, perché hanno bassi livelli culturali e quindi non votano. Poi la povertà è un fenomeno temporaneo. Quindi i poveri al massimo protestano, ma non riescono. E quindi ci vuole qualcuno che lo organizzi per loro. Quindi e le cause erano povertà dei soliti noti, culture politiche che non, che non prendevano in considerazione il tema e assenza di lobby dei poveri. Eh, molto molto interessante aggiungerei su, su quel primo governo prodi sicuramente la commissione presieduta da fabrizio nofri sulla riforma del welfare che aveva dato già delle, delle chiavi interessanti inattuate per, per due decenni anche questo va detto e mh, eh, rispetto a, a quanto dicevi adesso sulla questione della lobby dei poveri eh, Diciamo che credo, credo che, che, che, che l'inizio del secolo scorso era cominciato con l'idea che la democrazia fosse quello strumento che avrebbe permesso a tutti di andare verso l'uguaglianza. Ed è stato anche così, eh, perché è esattamente quello che è successo nel nostro paese, sic sicuramente nella prima fase della storia repubblicana poi negli anni 80 questa regola de della democrazia si è quasi invertita quando, quando si cominciava a parlare di società dei due terzi, il terzo escluso e il terzo escluso non aveva appunto più lo strumento eh, del, del welfare e delle istituzioni democratiche per far sentire la sua voce quindi oggi veniamo oggi, oggi cosa intendiamo per povertà? ecco questo eh, dal punto di vista anche economico ma anche sociale e, e ti chiederei di sviluppare questo ragionamento non soltanto su una questione diciamo quantitativa cioè le soglie di reddito ma anche qualitativa cioè il genere, eh, la, le generazioni, eh, i nuovi italiani che non hanno cittadinanza e eh, Soltanto per accennare alcune questioni, eh, per, per dire come da questo punto si parte e si va ad affrontare tutte le, le più gravi disparità del nostro paese, che, che non è più soltanto quella classica, tradizionale, territoriale nord-sud. Allora, noi con povertà intendiamo quella che l'Istat definisce povertà assoluta. Vuol dire che l'Istat calcola dei panieri, cioè un insieme di beni... Che tu devi avere per campare decentemente. Cioè un'alimentazione un con un certo tasso proteico, poterti comprare due vestiti all'anno, poter i biglietti dei mezzi pubblici, ovviamente la casa. E in base a questo stabilisce delle soglie che cambiano nei diversi territori di povertà. E oggi sono in povertà assoluta il 7,7 degli individui italiani. Ora, il punto, tu dici, non è solo una questione di qualità, ed è vero, perché nel, 2000, nel 2007 i poveri assoluti erano il 3,3%, quindi siamo comunque a più del doppio, dal 3,3% al 7,7%. Ma la novità di questo decennio rispetto a tutto il periodo post-Seconda Guerra Mondiale è stata che la povertà ha rotto gli argini. Cioè, se prima era limitata ad alcuni segmenti sociali, Oggi rimane in quei segmenti sociali, ma diventa numericamente significativa in tutti, anche negli altri, in quelli che una volta erano al sicuro. E ti faccio qualche esempio. Uno l'abbiamo detto nord-sud. È vero che la povertà è ancora maggiore al sud, ma la maggiore crescita di povertà si è avuta nel nord. E sai, inizia a passare da percentuali finché i poveri sono il 2% della popolazione, sono gli ultimi. Se inizia a diventare il 6,5% non sono più gli ultimi. L'altra è. perdonami, tutto questo. Sistema esistenziale garantito dal volontariato, da, dalla Caritas e da altre associazioni, anche laiche, non regge più un numero. Ma infatti. che ma... è raddoppiato. E... e infatti questo è anche uno dei motivi del perché sono cambiate le cose, perché a tutti i vertici nazionali dai territori sono arrivati dei segnali, noi non ce la facciamo più, da tutte le associazioni. Esatto. L'altra cosa che mi colpisce sempre, sai qual è? È che fino al 2008. Se tu avevi un occupato in famiglia risalvo. Oggi la metà delle famiglie povere ha una persona occupata al suo interno. Dopodiché è chiaro che le famiglie, di nuovo, le famiglie senza occupati sono ancora, hanno ancora dei tassi di povertà più alte, ma lo sfondamento è tra quelle con occupati. E questo ti dice qualcosa sulla precarizzazione del mercato del lavoro, eccetera. Il terzo aspetto è la famosa soglia, la regola dei due figli. Cioè tu, fino storicamente in Italia, fino al secondo figlio, hai un la tua famiglia ha un tasso di povertà inferiore alla media nazionale. Il passaggio al terzo ti, ti, ti incrementa nettamente le probabilità di essere povero. Questa regola è saltata. Oggi già le famiglie con un figlio hanno una, una probabilità di essere povere superiore alla media nazionale. Dopodiché, di nuovo, quelle con tre figli c'erano ancora maggiore, però... E dentro, questo dentro questa rottura dell'argine c'è un elemento trasversale, che sono le generazioni. E per quanto oggi sembra incredibile, fino a ancora nel 2008, gli anziani erano la parte della popolazione con maggiori tassi di povertà. Oggi gli anziani sono l'unico gruppo sociale che non ha avuto un incremento di povertà negli ultimi 15 anni. Quindi, mentre, in mentre la povertà è cresciuta a dismisura in tutte le altre, in tutte le altre fasce di età, sino ad arrivare a, a questa famosa regola inversa che è un po' inquietante, che è minore la tua età, maggiore la probabilità di essere povero. Cioè il tasso di povertà è il più alto possibile tra i 0-17 anni, cioè i minori, poi diminuisce sino ad arrivare a essere il più basso tra i 65 più. Però, quindi, tu oggi metti insieme tutto, tu oggi hai una società dove se escludi gli ultra 65 anni o le famiglie con almeno un ultra 65 anni, la povertà arriva trasversalmente ovunque. Quindi questo per... E a livello percettivo devi anche contare un altro elemento, che negli ultimi 15 anni c'è stata una diminuzione del reddito medio italiano. Quindi da una parte tu hai... Eh, la povertà che taglia trasversalmente quindi io che vivo nel nord mi inizia a, a, mi inizia a venire l'ansia perché persone che io conosco intorno a me stanno crollando in povertà percorsi di impoverimento strano da una parte quindi povertà trasversale dall'altra parte tante persone che sono poco sopra la soglia vedono le loro condizioni peggiorare e questo crea un'ansia sociale e quindi questi elementi, al di là de, diciamo, della dimensione quantitativa, e, e questa è la dimensione qualitativa collocata nel contesto sociale, che secondo me è fondamentale per spiegare anche la rilevanza politica ottenuta dalla povertà. E' naturalmente il contesto di questo drammatico anno 2020 eh, sul quale poi arriviamo, perché non, non stiamo, stiamo vedendo una partita acque. E quindi ovviamente vorrei chiederti come, come tutto questo si, si abbatterà su, su questi numeri che sono sconcertanti e sconvolgenti, cioè è un'altra piramide sociale rovesciata, un paese in cui gli anziani eh, vedono comunque salvaguardata la loro, il loro reddito, il loro ruolo e ci mancherebbe ma la parte dinamica della società invece rischia addirittura di arretrare quello, quello che si è detto anche come, a volte come stereotipo, come luogo comune, cioè la, la generazione successiva sarà la prima che non ha gli stessi livelli di attesa, di miglioramento della vita delle generazioni precedenti. Ecco che tu l'hai, eh, in poche sintetiche osservazioni, hai, hai dimostrato quanto sia vero anche questo luogo comune. Eh, vorrei arrivare, eh, sempre seguendo un filo quasi cronologico, che è anche un po' il, il tuo libro, alla nascita dell'alleanza contro la povertà, di cui sei stato uno dei protagonisti, ma più in generale a eh, questa che tu chiamavi una sorta di organizzazione di lobby, dei poveri, che sono due termini quasi uno ossimoro, perché le lobby sono sempre ricche, potenti, molto influenti, fanno campagne comunicative, entrano nei ministeri indisturbate e nelle commissioni parlamentari, mentre invece sappiamo che eh, i poveri sono esattamente nella situazione opposta. Quindi, perché fare una lobby dei poveri? E poi, come è stata costruita? l'alleanza che è un'altra parola importante perché le alleanze e l'alleanza sono eh, le forme anche organizzative che si sono date le reti di associazioni che si occupavano eh, di esclusione sociale di disuguaglianza e di povertà Beh, come nasce tipo io intorno al 2009 mi facevo una semplice domanda, ma come mai se tutti da 30 anni sono d'accordo su cosa fare contro la povertà, perché ormai era chiaro che ci voleva un cosiddetto reddito minimo, se come mai se tutti sono d'accordo su cosa fare contro la povertà, questo non viene fatto? La domanda era semplicemente questa. E, e, e ho pensato che uno strumento per, per cambiare questo potesse essere migliorare la pressione politica a favore dei poveri e quindi costruire una coalizione larga che includesse le principali associazioni, comuni, regioni e sindacati. Ovviamente poi le idee devono trovare delle persone sulle, sulle cui gambe camminare, e io ho avuto la fortuna di trovare i vertici di allora delle car della Caritas e delle ACLI che l'hanno costruita con me. Eh, qual era, diciamo, il punto fondante? Il punto fondante era competenze e pressione pressione era fare come dire noi abbiamo la danza contro la povertà ha fatto advocacy eh, pacata matura come dico io pacati nei toni e affilati nei contenuti insistente infatti alle volte la gente anche Ma no, la gente diceva, Ma questi cosa vogliono questi creda, che perché credono di essere quindi da una parte fare lobby eh, insistente dall'altra parte i contenuti questo non è un pallino da professore, le tecniche come, come leva per prendere gli ideali concreti. E mi ha fatto una proposta dettagliatissima che si chiamava RAIS, Reddito di Inclusione Sociale, che poi in gran parte è stata ripresa nel Rei, come dice il nome stesso. E, e, e ci avevo messo anni a costruirla e alla fine ha svolto la funzione di quella che in Inghilterra, nei paesi anglosassoni, si chiama il libro bianco, cioè il documento di partenza dal quale Cominciano di solito le discussioni parlamentari su una legge. Quindi i due assi sono unire le forze e usare i, le tecniche e la tecnica, la competenza come, come strumento di potere. Poi ovviamente devi anche trovare qualcuno che, che ti riconosce, e noi abbiamo avuto la fortuna di trovarlo. Però insomma, i, i punti focali sono stati questi due. Ecco, eh... Poi c'è stata, è una storia, ne parlavamo prima, prima di cominciare il nostro collegamento, è una storia, non, la, la storia del rapporto col mondo della politica, perché chiamiamolo col suo nome, il mondo della politica, le politiche pubbliche, quindi il governo, i partiti, il Parlamento, è una storia non lineare, è una storia che prevede momenti di ascolto e momenti di chiusura, momenti, diciamolo pure, di vittorie, eh, la conquista del re e la vittoria, e di scoperte o momenti in cui invece viene meno l'interlocuzione. Nel tuo libro racconti come quando nel 2018... Uh, il primo governo Conte, la maggioranza giallo-verde, Movimento 5 Stelle Lega accelera su un punto fondamentale del programma elettorale del Movimento 5 Stelle, cioè il reddito di cittadinanza. C'è una fortissima accelerazione, quindi una spinta politica eh, notevole. Non è un punto qualsiasi del programma, ma è il primo punto. Ma a questo non corrisponde un'interlocuzione con quelle forze, a partire dall'Alleanza, che avevano speso gli anni precedenti proprio in tecniche, competenze e anche nella costruzione eh, di un'interlocuzione positiva col mondo della politica. Eh, mh, ci puoi raccontare questo passaggio e poi cosa è successo, in che situazione ci troviamo oggi? Poi arriveremo, poi arriveremo agli strumenti. Poi arriviamo agli strumenti perché guarda, il, il, il dibattito di queste ore. Anche. Guarda, io questo passaggio te lo sintetizzo, c'è cioè nel libro, è una mattinata in cui sono stato raggelato perché io stavo parlando con un autorevolissimo consulente di Di Maio che stava costruendo Rete di Cittadinanza, gli raccontavo la nostra storia. E io gli dissi, beh, sai, noi siamo la lobby, la lobby dei poveri in Italia. E lui mi rispose, sì, voi siete la lobby dei poveri, ma noi siamo il partito dei poveri. E io pensai, colpito e affondato. <ride> cioè, e, e, e questo è vero. Cioè, tecnicamente... Io è un il punto della politica, non uh, un, uh, un settore, non un segmento. Sì, Di poi la... diciamo perché, perché... Però, insomma, tecnicamente il Movimento 5 Stelle può... Come dire, è stato il primo partito che ha messo la, la povertà come priorità quindi era vero e eh, poi però se voi spieghiamo perché c'è qualcosa sotto questo. questo loro sono partiti velo molto velocemente per fare questa misura e formalmente non hanno ascoltato nessuno e questo se vuoi è, è da classico da forza, è da manuale di forza populista dove io uso populismo in senso tecnico non, non affatto negativo la Forza Populista, per definizione, ha un rapporto diretto col popolo. Senza corti. Perché... Okay. Eh, come sempre, poi però, le cose accadono nel mondo reale. E quindi, per esempio, una... mentre i vertici politici del Movimento 5 Stelle tenevano questa linea, quindi non si parla con nessuno, noi siamo i, i tecnici del Movimento 5 Stelle, invece, si hanno rivelato su alcuni temi una capacità d'ascolto interessante sia nei confronti dell'alleanza che nei confronti dei, dei dirigenti del ministero, eccetera. Quindi poi se tu guardi c'è tutta una parte, la cosiddetta parte sociale del REI, che all'inizio loro volevano smontare nel dichiarato, tutta la parte dei servizi sociali perché volevano concentrare solo sulle politiche del lavoro, e che invece è stata mantenuta intatta. Quindi questo è... Ma la domanda è, ma come mai... Questa è una domanda che mi ha sempre ci ho messo un po' a capire. Come mai il Movimento 5 Stelle era così, dava così forza al reddito di cittadinanza? Questo spiega anche perché dopo è diventato un problema. Perché nella loro proposta il, il reddito di cittadinanza non era solo una misura contro la povertà. Erano tre cose. Era una misura contro il rischio di povertà perché era una misura che non era rivolta solo al 7,5% di poveri ma al 15% della popolazione. Sì. Quindi, e poi era una misura anche per i poveri, e poi era una misura che risolveva i problemi occupazionali. Perché diceva, voi con questa misura troverete lavoro. Capisci che è potentissimo, perché a questo punto, in un colpo solo, questa diventa l'elemento salvifico per tutta, per, per tutto, appunto, il terzo, quasi il terzo, il, la parte debole della società. E secondo me... Cioè, se tu, lo, se tu guardi il reddito di cittadinanza solo come la misura per gli ultimi, non ti spieghi il rilievo, ma loro, e loro questa roba, io parlando con loro, ce l'avevano proprio, se la vedi così, come una misura in realtà contro il rischio di povertà che risolve sia povertà che disoccupazione, capisci che è la cosa che salva la società italiana. Ecco. Eh, ecco. Vai. No, eh, sono, sono assolutamente d'accordo. Si, sicuramente è stata la leva del, del, anche del successo elettorale del 2018, il 32%, con eh, punte elevatissime in alcune, nelle regioni più povere del paese, ad esempio. In quelle che, che l'Istat ci dice sono le zone più povere, ma anche una risposta... Ha un impoverimento o una sensazione di impoverimento di un ceto medio più, più vasto, più, più ampio. Ma adesso la domanda è: eh, insomma, che giudizio si può dare sul reddito di cittadinanza a questo punto, a quasi due anni dall'approvazione, e mh, nel mezzo di un dibattito politico che riguarda anche un suo una sua riforma e un dibattito che in questa maggioranza, dove, dove il PD al posto de, della Lega, eh, è in pieno svolgimento. Allora, io prima ti propongo una chiave, che è quella che usano nel libro, dichiarando che io ho un conflitto di interesse, perché per quanto sempre coinvolto sono stato più coinvolto nel REI, però dichiarando mm. che io ho un conflitto di interesse, diciamo il giudizio di tutti gli studiosi è che il reddito di cittadinanza finalmente ha un finanziamento adeguato, quindi Molto più adeguato del REI, per dare un'idea, il reddito di cittadinanza prevede a regime 8 miliardi, il REI del centro-sinistra 2.7. Però il REI è meglio disegnato di, disegna le risposte meglio del reddito di cittadinanza. E quindi sembrerebbe che no, non c'è alternativa in Italia. O hai una misura ben molto finanziata, ben, molto finanziata e non ben disegnata, Oppure hai una misura ben disegnata, ma poco finanziata. E questo dove ti porta? È il conflitto tra riformisti e populisti. Perché secondo me il reddito di cittadinanza è, è la vera politica populista introdotta in Italia. Ed è da manuale questo. Il populista sa leggere meglio degli altri il, il sentire popolare, ma poi di solito non ha gli strumenti per rispondere in maniera adeguata. Quindi raccoglie tutti i soldi, ma poi disegniamo la risposta. Il riformista avrebbe le competenze per rispondere in maniera adeguata, in questo caso il centro-sinistra, ma non sa leggere le esigenze sociali, quindi finanzia il rei meno e, e, e per arrivare a quei 2 miliardi e 7 non ti dico. Quindi se questa secondo me è la chiave, che però molto... però, sai... Te, questa distinzione che fai ed è anche molto, molto, molto giusta. Ma adesso che diciamo le due forze stanno insieme, non so se, può, se si può definire il PD completamente riformista e il Movimento 5 Stelle tutto populista, prendiamolo con grande schematismo. Adesso quindi cosa dovrebbero fare? Beh, Adesso intanto sono chiamati a fare due cose che proprio esistenzialmente hanno difficoltà a fare. Cioè, il PD dovrebbe riconoscere che è la verità, che per quanto mal disegnato, per fortuna che durante il Covid c'era il reddito di cittadinanza. Perché per quanto fatto male, il reddito di cittadinanza raggiunge 1.100.000 famiglie, il REI nel momento migliore 350.000. Quindi, questo io lo dico sempre: disegnato male tutto quello che vuoi, di... ma per fortuna che c'era. Quindi, il PD dovrebbe riconoscere che per fortuna c'è stato questo stanziamento. E il 5 Stelle dovrebbe riconoscere che il reddito di cittadinanza ha alcuni evidenti limiti di disegno. Al momento mi pare che né l'uno né l'altro eh, riescano a fare questo passaggio, anche perché questo è... Insomma, e, e questo qua parlo anche come tecnico, la speranza di noi tecnici è che nei prossimi mesi ci possa essere un momento, diciamo, eh, di riflessione tecnica che non sia troppo contaminato dalle scorie politiche, perché tutta, adesso tutto il dibattito sulla povertà è tutto minato da questo sovraccarico di tematiche che, di aspettative che è stato fatto sul reddito di cittadinanza che da lì in avanti è, ha reso questo dibattito complicatissimo, secondo me qui se devo dire i 5 Stelle hanno fatto due cose che oggi non aiutano, una la capiscono ed era loro dovevano dire che il re era, era il male perché il re era dell'elite precedente, quindi dell'elite che certo che stanno andando insieme ma il 5 Stelle quando è arrivato il mondo si divideva in prima del, Conte, prima del governo Conte e a partire dal governo Conte. Quindi il re era fatto da quella che gli studiosi dell'elite chiamano tecnicamente l'elite corrotta, secondo i populisti. E quindi bisognava raderlo. Quindi tutta una comunicazione, anche se non l'hai raso al suolo, tu comunichi che lo radi al suolo perché è il male. Questo lo posso capire, però ha creato delle scorie. Quello che non posso capire, che però si spiega con loro. Con quello che diciamo prima della loro stessa aspettative, è che loro hanno promosso il reddito di cittadinanza innanzitutto per quello che non è, cioè una misura che crea lavoro. E questo oggi, paradossalmente, è un boomerang dal quale loro non escono, perché oggi tu, tutti gli dicono, sì ma scusa, mi avevi promesso lavoro con il reddito di cittadinanza e non c'è. Che mentre se... poi in Sì, ma tu pensa, pensa se loro l'avessero... O mal funziona tutto il sistema di navigator sì ma adesso ci arriviamo ma politicamente pensa se loro l'avessero promosso per quello che è innanzitutto una misura contro la povertà una misura che garantisce i diritti sociali e permette alle persone di campare decentemente oggi potrebbero dire avete visto? grazie alla nostra misura contro la povertà tanta gente ha campato decentemente durante il covid certo. quindi tutta questa impostazione di dibattito la paghiamo quindi, e però, eh, nei prossimi mesi bisognerà mettere mano al reddito, ma non solo perché ha dei problemi di disegno, su cui poi se vuoi torniamo, ma anche perché intanto c'è stato il Covid. Ecco appunto, arriviamo al Covid, quindi la domanda che ti facevo, che ti facevo prima, cioè il contesto del 2020, come, come si abbatte eh, eh, la crisi della produzione, la crisi dei consumi sulla povertà in Italia? l'introduzione di questo strumento che è stato definito reddito di emergenza eh, nei mesi del lockdown e quale sviluppo potrebbe avere nelle prossime settimane, nei prossimi mesi eh, in presenza oggi 16 ottobre stiamo eh, discutendo di una possibile seconda chiusura per quanto parziale per quanto limitata eh, Senz'altro c'è un effetto depressivo su tutto. Siamo, siamo nelle ore in cui stiamo proprio affrontando questa percezione, prima psicologica, prima ancora che economica. Allora, prima sul REM e poi sull'oggi. Il REM, diciamo, si collega bene alla storia che stiamo raccontando perché... Io nel dicembre del 2019 ho detto concludo la mia esperienza con l'Alleanza contro la povertà, perché si era conclusa una fase storica e poi non è mai sano che l'ideatore di qualcosa ci rimanga troppo attaccato negli anni, questo dal punto di vista dei percorsi individuali credo che non sia mai sano. E abbiamo detto, ma adesso mi riposo un po' dall'advocacy. Poi mi ha chiamato Fabrizio Barca, leader del forum, insieme a Enrico Giovannini e hanno detto No, Oro di e diversità, ricordiamolo. Sì, e ASBIS, Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile. Sì. Hanno detto facciamo delle proposte, perché qua c'è cioè, la pandemia e non si poteva star fermi. E quindi hanno fatto delle proposte, tra cui la, il cuore è stato questo reddito di emergenza, che eh, sostanzialmente l'idea era una misura che permetta di raggiungere coloro i quali non sono raggiunti dal reddito di cittadinanza. Secondo la logica di tutti i paesi, che è le misure di povertà pensate per condizioni normali, non sono in grado di agire in situazioni eccezionali. Primo perché bisogna eh, arrivare a persone che non sono previste nel target del reddito di cittadinanza, secondo perché bisogna inventare misure molto facili e veloci da ricevere, perché è la situazione che lo richiede. Noi abbiamo proposto il reddito di emergenza, abbiamo fatto advocacy spinta anche questa volta, ed è stato introdotto... Eh, senza tediare gli ascoltatori, purtroppo non è stato introdotto con la forma che volevamo noi, ma questo fa parte del gioco. Eh, io cosa ho imparato? Ho imparato una cosa, ho imparato nella mia esperienza qualcosa che poi si vede molto anche socialmente, nella politica, che è il diffondersi di queste diciamo, coalizioni sociali. In fondo, cos'era questa coalizione temporanea, forum, Asbis, forum di suguaglianze, Asbis, Cristiano Gori, era una cosa che nelle sue logiche era la stessa dell'Alleanza contro la povertà e di tanti altri. Diverse organizzazioni, competenze pratiche di queste organizzazioni e competenze accademiche, proposte precise, advocacy. Ora, io, per te che segui molto la politica, alcuni sono un po' tristi per il diffondersi di queste cose, perché le vivono come un sintomo del fatto che ormai le proposte per la politica non arrivano più dai partiti e, sì. e dalle istituzioni. L'hai detto tu, fino, a, fino al 2013 tutte le proposte contro la povertà sono arrivate da commissioni governative. Quindi tu puoi leggere l'evoluzione di queste coalizioni in due sensi. Uno negativo, dire ah ma non arrivano più dalla politica. L'altro però positivo, perché comunque intanto c'è questo contributo e queste coalizioni hanno alcune particolarità quando sono brave, come anche di aderenza con la società, che le rendono utili. Quindi, diciamo, da un punto di vista del metodo, credo che la vicenda del REM segnali questo. e Peraltro, appunto, ce ne sono svariate altre. Da un punto di vista dei contenuti, il REM è stata una misura transitoria per tre mensilità che col 15 ottobre, cioè con ieri, è stata, è stata interrotta. Il problema è che noi adesso, a questo punto, abbiamo 3 milioni di persone che ricevono il reddito di cittadinanza e 650.000 che hanno ricevuto il REM. Quindi tu, come dire, hai un bacino potenziale di 3.650.000. E la questione è che tipo di, di risposte dare a questa persona. E questa questione però ti si intreccia inevitabilmente con, diciamo, con, con la necessità di affrontare gli elementi, le criticità strutturali del reddito di cittadinanza e, e, ti dico qualche, e vi dico qualche punto sì. uno è sul chi tu devi fare due operazioni devi da una parte allargare perché il reddito di cittadinanza vabbè, è fortemente discriminatorio verso gli stranieri che lo possono ricevere solo dopo dieci anni di, di residenza in Italia Rispetto a Ray, invece erano cinque erano, erano cinque la eh, sì, sì, eh. sì, metà del tempo sì. Ha raddoppiato il tempo. Insomma. Sì, e però anche simbolicamente non è un eh, caso perché tu dopo dieci anni puoi fare domanda per diventare cittadino italiano. È come dire, no? Certo, certo. Eh, devi allargarlo rispetto alle famiglie numerose che oggi sono svantaggiate e devi allargarlo rispetto al nord che oggi è svantaggiato. Poi se vuoi su questo torniamo. Però qual è il problema? Quindi tu devi allargare i target. E così raggiunge tutta la popolazione e auspicabilmente tenendo dentro tutta la popolazione interessata anche quella del REM. Il problema è che per come è stato fatto il reddito di cittadinanza viene erogato anche a quote non indifferenti di persone che non ne avrebbero bisogno. Perché in particolare tra i nuclei di uno e di due, poiché il reddito di cittadinanza privilegia molto i nuclei di uno e di due, ci sono persone che, che non ne avrebbero bisogno. Quindi tu oggi sei chiamato a un'operazione complicatissima che è di estensione da una parte e di riduzione dall'altra. E in Italia ridurre è sempre difficile. Quindi sul chi devi fare queste due cose, estendere e ridurre. Sul cosa? Di fatto qua eh, tutto il dibattito sul sovraccarico diciamo, di, di obiettivi occupazionali sul reddito di cittadinanza di fatto i risultati non sono stati granché in termini di inserimento lavorativo ci vorrebbero comunque anni però però in qualche modo questo quest obiettivo è anche adesso un po' eh, eliminato dalla storia perché se già era difficile dare lavoro alle agli utenti di rete cittadinanza in condizioni standard figurati oggi quindi, eh, quindi il la questione è che chiaramente sarà una misura di, che tenderà a riassumere maggiormente la, natura, la sua natura base, quella è una politica contro la povertà e quindi una, una misura di intervento sociale. Quindi questi sono, sono i due assi, il chi e il cosa. Una polemica non solo culturale, perché poi a ogni polemica corrispondono delle scelte politiche, e quella che vede contrapposti, beh, lo, lo dico con un personaggio, il presidente di Confindustria Bonomi ha parlato della necessità di evitare che l'Italia diventi il sussidistan, cioè il paese che si regge sui sussidi. e Quando tu dicevi 3 milioni e 650 mila persone hanno o il reddito di cittadinanza o il REM eh, penso ecco penso che lì c'è oltre, oltre ovviamente il presidente Confindustria parla anche del blocco dei licenziamenti della cassa integrazione ovviamente poi ci sono altre questioni però è un'immagine eh, particolare sul fronte opposto eh, un effetto del COVID è stato far tornare di moda, mettiamola così, lo Stato, cioè il grande bersaglio del neoliberismo dagli da, da, ultimi 40 anni, da Reagan Touch in poi. Eh, lo Stato è il problema, non è la soluzione e, e così via. Eh, anche in modo accentuato e a volte anche lì in modo da un eccesso all'altro insomma come, come, dia, come se adesso fosse solo lo Stato la sfera in cui si devono fare le scelte ecco da questo punto di vista come, come, come ti poni e mh, ancora una volta quali sono le misure poi pragmaticamente più utili per eh, arginare una povertà in crescita allora, intanto devo dirti eh, qual è, sulla questione dello Stato, noi diciamo, il timore è uno, che la nuova legittimazione dello Stato venga utilizzata per riproporre le vecchie modalità di intervento. E' semplicemente, guarda, io l'altra mia grande passione sono l'assistenza agli anziani non sufficienti che per altri motivi hanno avuto una rilegittimazione col Covid e lì si vede benissimo, è chiaro che arriveranno dei fondi anche lì. Però il rischio è che... che è molto italiano metterla tutto su, sul quanto senza discutere il disegno degli interventi. Il rischio è altissimo. Quindi su questo, io, questo, questo rischio è altissimo. E rispetto al sussidista, per quello che io credo che oggi tu non possa sviluppare, non possa sviluppare una, un ragionamento sulla revisione del reddito di cittadinanza senza pensare anche a... Eh, sistemare il suo utilizzo improprio, ma non dico quello, quello, quello dei di, delle frodi che pure, ma quello di sapere che alcune persone ricevono troppo alcune persone non lo do dovrebbero ricevere proprio per disegno questo è proprio è anche proprio il modo quasi il modo di porsi al dibattito se no se, no, se, se tutto è vogliamo più risorse senza ragionare e questo è l'unico modo perché tu al presidente di Confindustria è chiaro che non credo che possa negare che c'è bisogno di una, di una forte tutela pubblica. Il punto è come la fai. E quindi... E, e, ed è una questione di non... evitare di, di ridurla solo a più fondi e sapere che non è solo questione di aggiungere, ma anche questione di togliere e pulire. In prospettiva, sai qual è il problema? Che per questo ci vorranno anni. Che sempre di più... Occuparsi di lotta alla povertà vorrà dire occuparsi di lotta all'impoverimento. Cioè noi siamo una società nella quale i, percorsi di impoverimento sono i rischi di impoverimento sono sempre più diffusi. Tutti gli studi ci dimostrano che per quanto con le migliori intenzioni, insomma comunque intervenire quando uno ormai è precipitato, è disoccupato, la famiglia è sfasciata, aiutarlo a rimettere in pista è complicato. Sei molto più efficace se agisci prima. Quindi vuol, ma, quindi vuol dire, per esempio, eh, politica per il lavoro e politica per la famiglia. Diciamo, come messaggio, e però come messaggio il messaggio è nel futuro ci saranno elevati rischi contro la di impoverimento e sarà fondamentale mh, lavorare sempre di più su evitare che le persone cadano in povertà, non solo su aiutarle a rialzarle. E peraltro su questo mi collego a quello che dicevo prima, facci caso, quali sono i grandi gruppi sociali che sono caduti in povertà ul negli ultimi dieci anni? Sono le famiglie con figli e i giovani, cioè esattamente quei gruppi che sono poco sostenuti, sono stati poco sostenuti negli ultimi anni dal welfare pubblico. Cioè in realtà tu se vai a vedere oggi chi sono il, il profilo del, della nuova povertà italiana, ci ritrovi a specchio i limiti del welfare pubblico degli ultimi trent'anni. E così. E, e, e quindi già si vede, diventerà sempre più importante, che la battaglia deve essere sia per tutelare i poveri che sempre di più per evitare che si diventi poveri. E così, lotta alla povertà e lotta all'impoverimento mi sembra mi sembra il, il, il gancio io credo che siamo arrivati quasi in conclusione del nostro, della nostra conversazione del nostro dialogo quindi l'ultima domanda che ti faccio è più di, brevi, di breve di brevissimo periodo cioè cosa cosa potrebbe succedere nelle prossime settimane nei prossimi mesi e quale impatto e se è, ad esempio eh, il REM deve essere riproposto o, o, o rafforzato? Allora, io credo che... chiunque persona ti possa dare è non lo so. Cioè, ti può, dare, ti può dire, sappiamo che da un punto di vista sociale le cose peggioreranno, perché semplicemente questa cosa molto strana che, di bloccare i licenziamenti per quasi un anno fa sì che non potendoli tu bloccare a oltranza, a un certo punto hai l'effetto per cui salta il tappo. E il salto del tappo è a gennaio. Tutti Cosa? Tutti insieme, poi, peraltro. Tutti insieme, ecco. Quindi, eh, metti quello, questo... Col... Quello, almeno quello è il rischio, il rischio maggiore. Sì. Quindi, metti, insieme, metti questo insieme al, al, al dipanarsi del Covid, di nuovo... E... Quello che tu puoi dire è che ci sarà molta esigenza di lavorare nei prossimi mesi, ma non solo sulle politiche contro la povertà, anche sugli ammortizzatori sociali. Perché c'è anche tutta, e non cassa integrazione ma anche Naspi. Quindi bisognerà molto lavorarci e di nuovo io ho paura che saremo stretti. Cioè mentre adesso noi stiamo dicendo la riforma strutturale del reddito di cittadinanza potrebbe essere che tra due mesi siamo di nuovo stretti a parlare di misure emergenziali di breve periodo. Sì. Cioè, Io ho sempre dato per scontato, ho sempre detto, ok ai miei amici, eh? guardate che poi dall'autunno si apre il, il tema riforma strutturale delle misure. Invece no, può essere che qua tra poco di nuovo stiamo, stiamo ragionando di misure emergenziali. E a quel punto io spero, per esempio, nel, che per il REM come per altri, Insomma spero veramente che si possa imparare perché sono state messe in campo delle misure emergenziali che hanno avuto alcuni punti di forza, alcuni punti di debolezza, paradossalmente su questo adesso siamo molto più strutturati per rispondere. Eh, in conclusione, ma è la stessa casa editrice, quindi mi sento di farlo, c'è in uscita anche questo libro, li abbiamo nominati, Fabrizio Barca, e Enrico Giovannini, Quel mondo diverso, sempre pubblicato dalla casa editrice La Terza che affronta uno dei punti di cui abbiamo parlato prima con Cristiano Gori, cioè il rapporto tra le reti della società civile, chiamiamole così, tra la, le coalizioni sociali, mi piace molto questa definizione, con il mondo della politica istituzionale e degli strumenti eh, come i partiti e i sindacati, un'organizzazione un che non abbiamo nominato ma che, che, che forse però aleggiava in alcune, in alcune descrizioni. E, e Naturalmente il libro di Cristiano Gori, Combattere la povertà, eh, di cui abbiamo conversato questa mattina, eh, molto interessante sia per il carico di dati, sia per le proposte, e sia anche per un racconto dall'interno di come si fa organizzazione di una, di una lobby di una lobby molto particolare come si fa organizzazione sociale e quindi permettimi di dirlo anche come si fa politica pur essendo um, rigorosamente nel proprio ruolo di accademico e di eh, attivista sociale ti, ti definisco così e, e quindi anche come come è possibile eh, rinnovare e cambiare eh, anche, fuori dalle anche fuori dalle istituzioni ma certamente non contro le istituzioni uh -huh. con con, con uh -huh. le istituzioni terreni di collaborazione e di sintesi nuove eh, io ringrazio Cristiano Gori eh, ringrazio grazie la a te. terza e tutti voi che ci avete seguito eh, buona giornata e buon fine settimana grazie Thank you.